Guarda, allora io mh, ho sempre diciamo, sofferto, ci sono stati momenti positivi, momenti negativi, gente che mi ha criticato, giustamente, nel senso che comunque eh, veramente nello sport ma anche nella vita ci sono eh, persone che criticano, ci sono persone che dicono cose positive. E queste critiche non è che mi hanno dato un fastidio nel senso che io poi alla fine andavo veramente avanti per la strada e le critiche quelle che erano Belinè era dell'NBA, Belinè era di tenere l'Europa, Belinè era troppo magro Belinè non sa difendere eh, mi hanno dato secondo me la forza di dimostrare a tutte queste persone che si sbagliavano ciò non vuol dire che io adesso sono arrivato ma che comunque io voglio ancora fare di più e sicuramente questa è una motivazione grande per me, per cui adesso io sono qua, ho detto il titolo, sono migliorato come giocatore e, ed è arrivata la gara titolo da tre punti. E poi ovviamente un'altra grande cosa è sicuramente la mia famiglia, la mia famiglia, mia mamma, mio padre, i miei fratelli, i miei migliori amici che sono qua, uno lì con la camicia blu, poi c'è un altro che adesso non so dov'è, c'è l'Elisa Guarnieri che è la mia figlia che è fantastica e ci sono anche altri miei amici che non sono qua e mi hanno dato veramente la forza di non mollare mai, hanno sempre venuto in me e, e sono qua soprattutto forse grazie a loro e alla mia famiglia perché forse probabilmente avrei mollato, però io personalmente come, come persona, come carattere sono veramente molto forte, è difficile che uno mi, mi abbatta, insomma io voglio vincere a tutti i costi e se ci credo io voglio veramente esaudire questo sogno.